Questo video è stato creato per la scuola media, ma utilizzabile anche da altri, da guardare, mettere in pausa e rivedere, magari prima della lezione, e da mettere a confronto con i propri libri di testo, da approfondire, da trasformare, perché no, in mappa concettuale. Abbiamo lasciato Camillo Cavun nel 1848, un anno caratterizzato da grandi insurrezioni in tutta Europa. Le ricordiamo qui molto velocemente, notando subito che sono un'autentica tempesta che colgono tutti di sorpresa talvolta anche quelli che hanno contribuito a scatenarle. Hanno un tale impatto sull'immaginario delle persone che si diffonde l'espressione «fare un 48» proprio come sinonimo di portare scompiglio. In questo periodo, che gli storici definiscono la «primavera dei popoli», si uniscono due cose. La Costituzione, cioè la richiesta della Costituzione, è la rivoluzione. L'Europa intera scende in piazza e si ribella ai governanti. Palermo nel gennaio del 48, Napoli e Parigi a febbraio, Vienna, Berlino, Venezia e Milano a marzo e poi ancora Budapest e Praga. I sovrani cedono almeno temporaneamente agli insorti spaventati da un'onda che sembra inarrestabile ma vediamo in particolare che cosa è successo in Italia, dove nel regno delle due Sicilie, dopo la sollevazione di Palermo, il re, che si chiama Ferdinando II, concede una Costituzione. È subito seguito nel regno di Sardegna dal re Carlo Alberto di Savoia. Carlo Alberto vara lo statuto che prende da lui il nome, lo statuto albertino. Poi abbiamo nel Granducato di Toscana Leopoldo, e, nello stato della Chiesa, il Papa Pio IX. La concessione di queste costituzioni e il contraccolpo della rivoluzione a Vienna dà speranza anche alle aspirazioni nelle regioni dominate dagli austriaci. Abbiamo visto che a marzo insorgono Venezia e Milano. L'insurrezione più significativa inizia a Milano il 18 di marzo, prosegue per cinque giorni, le famose cinque giornate di Milano, fino al 23 marzo, quando gli austriaci si ritirano con il comando del maresciallo che si chiama Radeschi. E qui torniamo finalmente a Cavour. Quando a Torino arriva la notizia che il popolo milanese è in sorto contro gli austriaci, Cavour scrive sul suo giornale «Il risorgimento, l'ora suprema, della monarchia sarda è suonata ed esorta Carlo Alberto ad abbandonare ogni induge e a correre in aiuto dei Lombardi. Così, il 23 marzo, dopo una lunga esitazione, la monarchia dei Savoia, la monarchia Sabauda, col suo re Carlo Alberto di Savoia, dichiara guerra all'Austria. Insieme a Carlo Alberto arrivano i contingenti armati degli altri sovrani della penisola italiana. E molti volontari. Combattono tutti insieme quella che è passata alla storia come prima guerra di indipendenza. Carlo Alberto, dopo alcune vittorie, a Strengo, Goito, Curtacone, Montanara, viene però abbandonato dagli alleati e poi verrà sconfitto pesantemente due volte, a Custoza nel 1848 e dopo una tregua e la ripresa della guerra a Novara nel 1849. Decide perciò di abdicare. Cosa vuol dire? Vuol dire rinunciare al trono, vuol dire passare il potere a qualcun altro, in questo caso a suo figlio, Vittorio Emanuele. Così il nuovo re diventa Vittorio Emanuele II. Eccolo qua. Un re che comunque manterrà unico tra i sovrani italiani lo Statuto creato dal padre, lo Statuto Albertino, e avvierà anche in Piemonte alcune riforme. E Cavour? Mentre ancora c'è la guerra e gli austriaci soffocano nel sangue l'insurrezione di Brescia e mentre le Costituzioni concesse in precedenza vengono sospese o revocate, tranne appunto lo Statuto Albertino. Cavour viene eletto come deputato al Parlamento e in poco tempo emerge come figura di rilievo nella scena politica piemontese, soprattutto quando si schiera con chi vorrebbe creare, grazie alla guerra in corso, un regno dell'Alta Italia guidato però ovviamente dai Savoia. Nel 1850 Cavour appoggia con particolare vigore la promulgazione delle leggi Siccardi, leggi che prendono il nome dal ministro della giustizia che le propone Giuseppe Siccardi e che vogliono abolire gli antichi privilegi della Chiesa Cattolica, tanto per capirci il fatto di avere un tribunale speciale, ecclesiastico o il diritto di asilo. Bene, secondo Cavour, i principi di libertà che ci sono in uno stato liberale, come avrebbe voluto essere il Piemonte, non potevano consentire alla Chiesa di mantenere questi privilegi. La sua posizione è cioè favorevole a una netta separazione tra il potere temporale, possiamo chiamare il potere politico, e poi quello spirituale che è quello della Chiesa, una posizione sintetizzata in una frase diventata famosa, libera Chiesa, il libero stato. Ecco, in poco tempo Cavour viene chiamato a far parte del governo che è guidato da Massimo D'Azeglio. e nel 1850 viene nominato ministro, prima ministro dell'agricoltura e del commercio e in seguito anche ministro della marina. Come ministro della marina punta a potenziare la flotta mercantile e a favorire la navigazione a motore. Nel 1851 assume invece l'incarico di ministro delle finanze e, come ministro delle finanze, dà una profonda scossa all'economia. Usa le finanze statali per potenziare le strutture produttive e per realizzare opere pubbliche. Crea la Banca Nazionale, ovviamente stiamo parlando come nazione solo del Regno di Sardegna. Potenzia le ferrovie e anche l'industria meccanica. Per esempio, è adesso che nasce l'industria meccanica pesante Ansaldo, produttrice di imbarcazioni, armamenti e materiale ferroviario per lo Stato, sempre ricordando che stiamo parlando solo del Regno di Sardegna. Così, nel 1852 Cavour viene chiamato ad essere lui il primo ministro, il capo del governo, e in pochi anni trasforma l'antiquato regno sardo in un moderno stato europeo, basato su istituzioni moderne. Intanto crea un accordo che poi verrà chiamato connubio, cioè unione, quasi un matrimonio, tra la sua formazione politica, che è il centrodestra, e il centro-sinistra. Però bisogna ricordare a questo proposito che questi termini non hanno il significato che hanno oggi, e la destra e la sinistra cosiddette storiche, non sono la destra e la sinistra di oggi torniamo a Cavour. Come primo ministro promuove lo spostamento dell'arsenale e della base militare nella cittadina di La Spezia. Perché questo? Perché in questo modo si può ampliare a Genova il porto commerciale. Genova poi, ricordiamolo, è ormai collegata dalla linea ferroviaria alla città di Torino e da Torino si potrà poi arrivare fino al traforo del Fréjus. Anche qui va notato che il traforo del Fréjus pensato negli anni 40 dell'Ottocento è stato iniziato soltanto nel 1857. Eh, è stato poi messo in forse per motivi politici nel 1860 ed è stato fatto proseguire proprio dallo stesso Cavour, che ancora una volta però non vedrà la fine di questo progetto. Un progetto che si innesta con le linee del nord Europa. Cosa significa? Che i collegamenti tra il Mediterraneo e il resto dell'Europa fanno diventare Venova il primo porto del Mediterraneo. Cavour, insomma, dà un notevole impulso al commercio, alle infrastrutture, all'agricoltura, all'industria, alla finanza. Attua anche una severa politica tributaria, istituendo nuove imposte, cioè nuove tasse sui fabbricati, sulle successioni, sulla ricchezza mobiliare. Incrementa notevolmente la spesa per le opere pubbliche, facendo costruire strade, ferrovie, porti e bonificare i terreni paludosi. Ecco perché si dice che in pochi anni Trasforma il Regno sardo in un moderno Stato europeo, ma non gli basta. Adesso Cavour punta a inserire il Regno di Sardegna nello scacchiere mediterraneo ed europeo, cioè a dargli importanza anche davanti agli altri grandi Stati europei. Vedremo poi come.